consiglieri consiglieri in aula è possibile eh, ci sono problemi no Consiglieri in aula. Consiglieri in aula, prego il segretario comunale. Mi fare l'appello, prego do la parola al segretario comunale, consiglieri in aula. Il ok, sì. le chiude? Ah. prego, prego lago normale mi dai il foglio di Fiori Luca presente Giordani Massimiliano presente Piotti Riccardo presente Jacoangeli Mauro presente Marcucci Franco Presente Franco Luca Assente Acquarelli Fabrizio Presente Corso Francesco Paolo Presente Montesi Alberto Presente Volante Policarpo Presente Quartuccio Alessandro Presente Abbate Antonino Assente Ah, presente. presente Giordani Mauro Presente Presente Ludovici Stefano presente Rossi Giancarlo Riccardo. Tantari Umberto Cristina Capraro ah, presente c'è il numero 16 16 presenti dichiaro riaperta la seduta del Consiglio Comunale allora andiamo a votazione Scrutatori, sempre Ludovici Gliotti e Qualcuccio, il Consigliere Volante ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io, in riferimento a questo punto, il gruppo dell'Udc si asterrà alla votazione. E lo dico ufficialmente. O la maggioranza cambia metodo di atteggiamento o noi ci colleghiamo fuori da questa maggioranza. Grazie. Grazie al capogruppo dell'Udc Volante Policarpo, mettiamo a votazione il Consigliere Abadena a facoltà. Grazie Presidente, allora noi per ordine di responsabilità, proprio per quello che diceva poc'anzi il Consigliere Policarpo, noi rimaniamo in aula proprio per permettere di andare avanti con i, con i lavori. E, e, è fuori dubbio però che una lamentela va fatta noi avevamo chiesto quella famosa commissione il eh, presidente Marcucci abbiamo parlato prima eh, ha, ha dichiarato che aveva dato mandato adesso su questa cosa se lei vuole dire due parole su questa cosa noi rimaniamo in aula per permettere a voi ma il nostro voto sarà di astensione perché ripeto, ripeto nel nostro intervento iniziale era quello che non vogliamo essere né di una parte né dell'altra la, la, la discussione volevamo affrontarla per cercare di rappacificare le parti grazie grazie al consigliere Bade il sindaco ma facoltà sì, ehm, beh, le, le dichiarazioni eh, del capogruppo dell'Udc eh, fanno, fanno riflettere e quindi eh, credo che sia il caso non so se stasera o da domani mattina incominciare una serie di riunioni che possano chiarire tutto quello che c'è da chiarire perché una città non può essere immobilizzata per parlare di un centro anziani, ma io credo che la, la questione centro anziani sia la virgola di un grosso tema. Poi riferimento alla dichiarazione del Consigliere Abbate, chiedo scusa ma avete chiesto il numero legale e siete riusciti. Se uscite, se uscite anche adesso abbiamo il numero legale per approvare quindi non è che ci mantenete il numero legale voi in questa, in questa occasione quindi siete liberi di scegliere ciò che volete ma vi fa piacere che siete in aula perché è una tematica a carattere sociale grazie grazie al signore il consigliere Marcucci nella facoltà io ringrazio l'opposizione di essere presente qui per questa votazione, mi scuso ancora per questo disguido che c'è stato, ma indipendente da, dalla nostra volontà, abbiamo cercato, come, come ha visto Abbate, di riunire un po' tutti quanti i rappresentanti del centro anziani per poter mediare tra di loro, ma questo non c'è stato possibile, poiché chi aveva a mano eh, lo statuto ce l'ha sventolato sotto il naso, chiaramente facendoci notare che il, eh, il regolamento era questo, quindi non abbiamo potuto fare altrimenti. Comunque, ancora scusate e grazie di essere qui. Grazie al consigliere Marcucci. Allora, scuolatori, mettiamo a votazione la ratifica della la dei nuovi membri all'interno del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani di Nuova Florida nelle persone del signor Moccia Rosalba e Fabiani Carlo, in sostituzione degli eletti signor Riso Pasquale e Politori Maurizio, che hanno presentato dimissioni volontarie. Chi è favorevole? Scuolatori. 8 favorevoli, chi è contrario? Nessun contrario, chi ha astenuto? 8 astenuti sono Giordani, Rossi, Capraro, Abate, Ludovici, Tantari, eh, Volante e Montesi. Per limitare si è l'atto, come sopra... Chi ha stenuto come sopra, l'atto è approvato. Auguro un buon lavoro ai nuovi subentrati. Andiamo al punto numero 5, Nozione, una mozione presentata da diverse firme della maggioranza, perciò da tutti i consiglieri. Leggo la mozione. Leggo, leggo la mozione in ordine al test antidroga. Premesso che i cittadini e lettori hanno diritto di sapere se le persone a cui hanno dato fiducia fanno uso di sostanze che potrebbero mettere in crisi le loro facoltà intellettive e condizionare l'operato quanto deciso le sorti della collettività, che l'introduzione del test antidroga può essere visto come segnale in tal senso restituire nel contempo credibilità alla politica, che tale esame dovrebbe altresì un contributo alla trasparenza e alla legalità nel nostro comune, che per facilitare tale iniziativa l'ente potrebbe firmare un protocollo d'intesa con l'ASO territoriale per permettere agli amministratori locali che volessero sottoporsi volontariamente al test antidoto di effettuare tale accertamento. I consiglieri generali del presente mozione propongono al Consiglio Comunale di approvare tale mozione affinché gli indirizzi, i consiglieri e i membri della Giunta a sottoporsi al test anticole presso strutture pubbliche e convenzionate del territorio comunale allora questa è la mozione del consigliere Acquarelli Acquarelli ne ha facoltà Sì, grazie Presidente Sì, Presidente, grazie Dunque, eh, sono state fatte delle ricerche per appunto un, eh, il centro autorizzato più vicino al, al nostro comune e quindi questo centro si chiama CRE, C -C, Centro Ricerche Cliniche in via Cicerone numero 15 a Pomezia. A Pomezia. Il medico responsabile della struttura consiglia il prelievo delle urine per verificare l'uso di sostanze stupefacenti elencate nel foglio allegato e quindi eh, oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine, metadone, meta-anfetamine. Il prelievo, certo, cioè, consiglia il medico consiglia il prelievo Urine con il metodo di catena di custodia che eh, questa, questo vuol dire con tale definizione si descrive la documentazione che accompagna il campione e che riporta notizie sulle modalità del prelievo del trasporto e della conservazione in particolare la catena di custodia deve consentire l'iter del prelievo della raccolta fino all'esecuzione dell'analisi registrando le date gli orari e le firme del personale che lo hanno preso in carico di volta in volta difetti formali dell'iter del prelievo possono dare spunto a persone trovate positive ai controlli di ricorrere ai tribunali per contestare i risultati i passaggi operativi che garantiscono l'identità del campione sono compilazione della catena di custodia che è un modulo il campionamento, sigillatura dei campioni, esecuzioni delle analisi, riflettazione e smaltimento. Tutto questo ha un costo di 40 euro circa, quindi chiunque vuole, adesso lo do al Presidente, alla Presidenza del Consiglio, può, può effettuare il test. Grazie. Grazie al Consigliere Acquarelli. E il Consigliere Ludovici ne ha facoltà. Beh, questa è una mozione importante perché eh, finalmente qua eh, si, si capisce perché il Consiglio Comune non lavora tutti questi interventi, no? Allora quindi facciamo tutti il test antidroga anzi ha fatto un elenco di droghe che io neanche conoscevo quindi state all'avanguardia in questo senso, state all'avanguardia cioè, non si capisce se fate non ho capito se fate dei cocktail o come consigliere, lei che, che è contadino dovrebbe essere eh, no, però, eh, di no, questa è ancora moderna di più quelle che erano le culture orticole di una volta, capito, consigliere? E quindi noi siamo favorevoli per i 40 euro a questa cosa, grazie. Grazie, consigliere Iotti, ne ha facoltà. Grazie, presidente. Io eh, comunico che in ordine ai principi di questa mozione che ho sottoscritto, ho già qui i risultati del, del mio test fare. antidroga effettuato presso un centro convenzionato con, con il sistema sanitario nazionale e, ed è un test effettuato mediante il capello, quindi un test più approfondito rispetto a quello delle urine che risale anche a mesi e mesi addietro. Quindi io insieme, insieme alla mozione che, che, so, che sottoscrivo e rivoto presento anche la, il, mio, il mio test antidroga. Grazie. Grazie al consigliere Iotti. Quanto servono lunghi i capelli, consigliere? Cinque centimetri. Allora, il consigliere Abbate che non ha i capelli ne ha facoltà. Ma una mozione d'attualità questa, perché proprio ieri sera guardavo un film in tv e discutevano de, per, per un concorso, discutevano per, di questo test antidroga e quindi questo che partecipava al concorso aveva portato l'urina della figlia. Però io invito il Consiglio Comunale a fare al di là della, della prova, pure io ce l'ho qua la prova, anti... facciamolo venire qui e lo facciamo davanti al pubblico no. è facile è facile consigliere abbate l'avevo già comunque bisogna assumersi sì, in, in fondo la responsabilità problema. perché che vieni qua con la. il sindaco prima si è permesso di dire al consigliere capraro dice ma l'emendamento non l'hai scritto tu No, ritorniamo fortemente sul pensiero, allora poi le urine non potrebbero essere quelle, ho i capelli. Io potrei portare i capelli di un altro che poi magari potrei essere penalizzato perché fecero, fecero delle analisi nel pensiero. Il consigliere adesso il consigliere di Yott, gli spiega come funziona, nella... perché non è facile come dice lei. Nel... perché sei addentrato gli otti su questa cosa? Che vuol dire? Ah, l'ha fatto. Non è così, così, semplice, così semplice, fecero delle analisi alla foce dell'incastro delle acque e sembra che tutta Ardia facesse uso di stupefacenti da quanto erano alti i valori delle acque che confluivano nel, nella, nella foce dell'incastro. Allora, io ho accolto con piacere la proposta del Consigliere Acquarelli, almeno facciamo la prossima volta potremmo fare una partita doppati contro non doppati. Consigliere Abbate, se ha problemi la possiamo esentare? Eh? La dobbiamo... la manda le lunghe. Quindi... No, io invece la voglio fare qui davanti, Vabbè, a tutti. No. E Vabbè. chiedo al Presidente, del, al, Presidente, al Presidente del Consiglio di attivarsi addossando, addebitando le spese a noi tutti i consiglieri comunali. Quindi far venire qui... Far venire qui un'unità un mobile è, è facile. È, è facile, allora, se va fatta all'esterno, io non la condivido. La faccio, non la condivido. Se avete il coraggio e questo vi sfido, fatela qui, facciamola qui. Davanti a tutti, invitiamo! Abbiamo già preannunciato l'altra volta quando abbiamo la nostra missione. Consigliere, stiamo parlando di una cosa seria. Stiamo parlando di una cosa seria, consigliere. Poi che qualcuno la va a buttare in cacciara. Però stiamo parlando no, di una cosa seria. Non cacciare, ha la parola consigliere Apate, consigliere Apate, non ha la parola. Consigliere Apate, è proposta. Tra l'altro penso che c'è anche la sua firma, consigliere. No, è, se non viene approvata non può fare niente, consigliere. Eh, consigliere Giordani, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. No, il tema è, è attuale perché diverse amministrazioni, dalla Camera dei Deputati alla, al Senato, hanno fatto queste, hanno, queste dimostranze che sono, è giusto fare nel rispetto dei cittadini che, che comunque vanno a votarci. Ed è giusto, al di là dei, dei, dei, dei, credo che è un tema questo che non, non faccia sorridere nessuno, una cosa molto seria e noi dov, dovremmo essere per primi a dimostrare ai nostri concittadini da chi sono essi rappresentati ed è giusto farla questa cosa, condivido anche in parte eh, l'intervento del consigliere Abbate, in parte perché comunque c'è poco da alterarsi si altera su un tema del genere, si no, no, no, alterarsi nei confronti di chi che sia è una cosa semplicemente eh, giusta che va fatta e dove tutti i cittadini, tutti i consiglieri comunali dovrebbero dire sì, bene la facciamo tutti con massima trasparenza e io sono proprio per la prova del capello, approfitteremo su questa è una cosa veramente più seria e sarei addirittura per questa prova del capello. Grazie. Grazie al consigliere Giordani. Consigliere Iotti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io eh, riprendo l'intervento fatto dal consigliere Abbate dicendo che questa non è una stupidaggine, quello che facendo non è una stupidaggine, cioè, non è una tematica sulla quale ci possiamo ridere oppure facciamolo qui perché qualcuno frega. Qua non frega nessuno, perché comunque si fa sotto la propria responsabilità e se vuole glielo spiego perché io l'ho fatto. E non le permetto di dire che, che qualcuno potrebbe aver portato i capelli di qualcun altro, perché per fare questo test bisogna farlo sotto la propria responsabilità, perché sono test che vanno fatti solo se ordinati da un giudice o se eh, fatti sotto la propria responsabilità. No, I test del capello non si fanno così in qualunque centro, centro normale. Bisogna trovare un centro specializzato e ce ne sono pochissimi perché i test del capello sono delle analisi che vengono ehm, generalmente ordinate, ordinate da un giudice che trova la persona in possesso di, di sostanze stupefacenti e comunque non sono esami che si possono fare così, per cui quando vengono fatti bisogna, eh, il, il, il centro che lo fa deve sapere, deve avere la persona di fronte, deve estrarre i capelli della persona e lo fa sotto la responsabilità della persona stessa e del centro, quindi sono anche analisi molto costose rispetto al test dell'urina la convenzione è una specie che non si dire se una persona che è che parla con il totale del totale non è normale non è necessario fare il totale del totale del totale del totale no, non è prego consigliere, vada avanti non è... vada avanti consigliere non è così nessun eh, guardi poi tra l'altro i, i capelli vengono ottenuti dall'istituto dall dall eh, Proprio per, per problematiche magari successive ovviamente eh, dipende da chi eh, appunto viene, viene Assegnato da, da un giudice questo tipo di cosa e tra l'altro sul capello eh, non c'è solamente il riscontro delle sostanze stupefacenti ma ci stanno anche degli lamenti che riguardano la, la persona, per cui se voglio, si può fare sempre l'analisi del DNA per, per capire se risale a quella persona, quindi io Il non credo si che male. sia una cosa stupida e a questo punto va benissimo qualunque altra cosa, facciamole qui va bene, ma questo non è perché ci devono essere dubbi, perché chi si sottopone e lo fa volontariamente lo fa per dimostrare che comunque è un'amministrazione, siamo dei consiglieri, siamo dei rappresentanti dei cittadini e... Eh, svolgiamo il nostro mandato non sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quindi senza girarci troppo intorno facciamo questo test, facciamolo qua e facciamolo veramente in modo da dimostrare quelli che siamo. Grazie Grazie al Consigliere Iotti. Consigliere Marcucci, mia facoltà Grazie Presidente io sono d'accordo con tutti sono d'accordo anche per farlo qui come ha detto Abate ma no con i capelli né con l'urina, col sangue proprio col sangue facciamo qui facciamo qui un prelievo di sangue per ognuno qui dietro andiamo uno alla volta ci facciamo fare il prelievo del sangue così è più sicuro quindi Vediamo se si eh. può fare questa cosa per la massima trasparenza, almeno così siamo tutti contenti. Grazie. Consigliere Marcucci, non si può fare al di fuori di un laboratorio autorizzato. Non è che ci giriamo intorno. Se lo vogliamo fare, ha ragione il consigliere Chiotti, ci vuole uno Signore. che sia responsabile e lo fa. Marcucci, il consigliere Gallangeli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Fermo restando che sono pienamente d'accordo a questo test in qualunque, in, da qualunque parte in qualunque momento. Io però, Presidente, va, faccio appello a lei che questo, questa cosa venga divulgata anche ai nostri assessori, visto che... Eh, no, aspetta, perché potrebbe... no, il problema è questo, potrebbe, potrebbe uscire tutta urina blu, è un problema. <ride> Questi arrestano per suoi facenti diversi. È divulgata anche ai nostri dirigenti e a tutti coloro che vogliono, che vogliono eh, fare... E' tutti i dirigenti e dipendenti del nostro comune. Ma così possiamo dimostrare che il nostro comune è pulito. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Iacangeli. Consigliere Caprari ha facoltà. Non parlato, grazie Presidente, soltanto per dichiarazione di voto, eh, se non ricordo male seco... nella sedontipia del secondo o terzo consiglio che si è riunito dopo le, le, le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale avevo proposto verbalmente però eh, di fare il test antidroga a tutti i consiglieri, quindi per dichiarazione di voto eh, il mio voto sarà favorevole, grazie grazie al consigliere Capraro se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione al consigliere Montesi ne ha facoltà visto che non c'è il capogruppo per dichiarazione di voto siamo favorevoli ma una battuta consentite se voi fate stasera vi prendono a tutti eh, come state conciati buonasera grazie al, al consigliere Montesi, consigliere Abbate, replica ne ha facoltà. Io capisco la battuta, io non l'ho fatto io no, sono d'accordo con Iaco Angela, avrei fatto la battuta, io la stenderei anche ai vostri elettori perché non è una preoccupazione che vi continuo a votare, no? ma ce, ce sarà, ce sarà. Eh, rimaniamo, rimaniamo. Il nelle... mio voto è comunque favorevole nella misura in cui si faccia, però per fare una cosa seria, ripeto, dovrebbe Dovremmo effettuarla qui? Si può fare, però le qui. Per quale motivo non si può fare? Non si può fare, si deve fare in un laboratorio autorizzato, non si può fare al di fuori del laboratorio perché è un esame particolare. Batto col capello, se no perché, ma preoccupo preoccupo per il presidente. Abbiamo le parrucche. No, grazie, grazie al consigliere. Abbate, se non ci sono altri interventi mettiamo a in votazione la mozione, poi come svolgere il, il test lo possiamo decidere in conferenza capigruppo. Eh, eh, eh? No, non fa capito? Perciò metto a votazione, io aggiungerei Eh, eh, metto a votazione la, la mozione, poi eh, spostiamo in conferenza, caro come attuare il, il test. Allora, la mozione è così presentata e rimandata alla conferenza di gruppo per come effettuare il test. Chi è a favore? Consiglieri, scrutatori, unanime la votazione, la mozione è approvata. Andiamo al punto numero 6, punto numero 6, mozione protocollo numero 26.721 dell'1.7.2013 la mozione è presentata dai consiglieri Mauro Giordani, Umberto Tantari, Antonina Abate Stefano Mutovici, Giancarlo Rossi e Cristina Capraro e se il consigliere Capraro come primo firmatario ce la vuole illustrare sì, grazie Presidente. Questa è una mozione eh, in realtà di cui si è già parlato durante, nel corso di, questo, di questa seduta. Eh, sono, ci sono stati eh, tanti riferimenti, tanti interventi che hanno ripreso il tema stesso che tratta la mozione. L'esigenza di presentarla deriva sostanzialmente dal, dalla situazione in cui versa il consultorio di Ardea di Via dei Tassi, noi avevamo sollevato il problema, avevamo organizzato una manifestazione a Via dei Tassi con le donne, i cittadini di, di Ardea eh, perché si tratta di un unico punto di riferimento, un unico centro assistenziale eh, di conseguenza dal momento che in eh, delle condizioni piuttosto gravi dal punto di vista igienico, sanitario eccetera, ci stavamo impegnando per cercare di, eh, di avere un impegno anche dal punto di vista formale, perché se ne è parlato tanto, ci sono tante persone che se ne sono uscite sui giornali, eh, con il timore che questo argomento potesse essere in qualche modo strumentalizzato, quello che vorremmo fare noi dell'opposizione è arrivare ad un impegno da parte di tutto il Consiglio affinché intanto venga messo in sicurezza, sappiamo perfettamente che il consultorio al momento esistente a via dei tassi in realtà è di competenza dell'ASL, della Roma Romacca. Sappiamo perfettamente che c'è stata anche già un'opera di eh, pressione da parte dell'amministrazione comunale affinché l'ASL faccia presto dei lavori per la messa in sicurezza del, del container. Però quello che vorremmo, soprattutto da questa mozione è che eh, l'amministrazione fornisse non solo al Consiglio ma anche a tutta la cittadinanza di Ardea un timing preciso o quanto più possibile preciso in merito ai lavori che verranno effettuati sul polo sanitario che eh, è nato eh, mh, proprio alle spalle dell'attuale container che ospita in questo momento il consultorio si tratta di il polo sanitario di una struttura eh, che è stata inaugurata verso marzo-aprile dello scorso anno nel 2012, poco prima delle, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale si trattava di una struttura cui i cui mh, lavori dovevano terminare da lì a quattro mesi è passato più di un anno e il rischio è che quello che è il container che ospita al momento il consultorio diventi una struttura eh, definitiva piuttosto che temporanea quindi si chiede nella mozione un, come dire, un timing, cioè un, eh, una programmazione per cercare di capire in maniera un pochino più precisa per quando, sono previsti, per quando è prevista l'ultimazione dei lavori e di intraprendere quindi tutte quelle iniziative necessarie affinché l'ASL prenda anche un formale impegno una volta reso agibile il polo della salute, a trasferire il consultorio nella struttura dello stesso. Grazie. Grazie al consigliere Capraro, al consigliere Iotti ne ha facoltà. Grazie presidente. Io sì, i contenuti sono quelli giusti, nel senso che Ero anch'io presente quel giorno quando c'è stata la manifestazione eh, in rappresentanza del sindaco. Che quel giorno, nonostante avesse un impegno, comunque era in continuo contatto con, con me, con noi anche perché anche voi avete sollecitato più volte il sindaco. Il giorno stesso il sindaco si è premurato di chiamare il eh, dottor Mucciaccio per eh, i famosi interventi di cui si parlava. Ora, però, quel giorno ci eravamo preso un impegno di portare insieme una mozione maggioranza e minoranza sui contenuti che poi di fatto voi avete riportato. Ora io sinceramente e personalmente sono rimasto male quando ho visto la, la vostra mozione protocollata e non credo che sia una mozione che debba presentare la minoranza in quanto eravamo presenti tutti quanti e siamo tutti quanti d'accordo sui contenuti di questa, di questa uh, mozione e appunto sulla, sul uh, far sì che questo consultorio non, non vada a chiudere sul far sì che i lavori riprendano il prima possibile, tant'è che, come ho accennato prima, questa mattina ci siamo visti eh, con la dottoressa Valente e il dottor Scarpolini per capire quando ripartano i lavori e come si poteva rendere più funzionale una struttura che di fatto per l'ASL funzionale, per i servizi che deve dare, non è. Ora, ripeto, questa mozione credo che debba essere firmata e sottoscritta da tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie al consigliere Iotti. Il consigliere Capraro, una facoltà. No, soltanto per precisare che eh, se non è stato proposto anche agli altri consiglieri di sottoscriverla, non è per una questione politica o strumentale, si tratta soltanto di una questione logistica. Per cui, se ci sono dei consiglieri, la maggioranza, io mi auguro tutti, che sono intenzionati a sottoscriverla, benvengano. Questo volevo chiarire. Sì, sì, sì. Eh, se ci sono altri interventi ci sono altri interventi mettiamo no, io ve detto, però, sì. il sindaco ne ha facoltà allora eh, intanto va bene che viene presentata una mozione in merito a questa questione perché comunque fa denotare l'attenzione che eh, i consiglieri di rappresentanza della cittadinanza hanno nei confronti di quel poco di sanitario che abbiamo sul territorio, quindi va bene. Scusa, Concettualmente quando si parla però di timing significa dire tra quanto inizieremo col servizio. Lì la questione diventa molto più complessa perché non dipende Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, allora facciamo così, mettiamo come timing l'apertura per i cittadini, perché al cittadino non credo che interessi soltanto il fine lavori, interessa l'inizio servizio credo, sia, sia più importante quello perché noi possiamo creare una cattedrale nel deserto e poi non abbiamo nulla di servizio da parte dell'Astro perché l'Astro magari è andato in default quindi abbiamo per l'ennesima volta speso 700.000 euro, 300.000 euro, 500.000 euro su un qualcosa che non è efficace la durata dei lavori è quella contrattuale è come da contratto, oggi tu ti trovi che c'è stato uno slittamento del fine lavori semplicemente per un motivo perché il patto di stabilità non ha permesso di pagare o ha pagato, si è fatta credo se non erro una variante senza aumento di spesa, una variante migliorativa perché l'interno delle pareti erano in... Eh, in no, l'interno della struttura era fatta con pareti eh, ehm, che non credo, Ciborex o, o qualcos'altro. Cioè, e la ditta ha detto benissimo allora visto che eh, è così facciamo una cosa invece in muratura, serie, eccetera eccetera. i tempi secondo me basta andare all'ufficio tecnico prendere il capitolato da contratto, eh, sono quelli quello che dovremmo cercare invece di fare siccome quella deve essere una struttura a servizio anche dei medici di base va bene, e l'avevamo detto e ridetto con l'allora direttore della ASL eh, credo che sia stato riconfermato anche la settimana scorsa da un incontro fatto sia da me che dall'assessore Rubbi è quello di anticipare e capire con esattezza quali sono i servizi che possiamo trasbordare sul nostro territorio, servizi fondamentali che mancano da una vita allora dovremmo fare un lavoro parallelo da una parte chi controlla e ci sono già gli uffici e le persone pagate per controllare che il lavoro vada a buon fine e dall'altra parte ci deve essere qualcuno e se volete mi ci metto anch'io in, in campo per primo che vada alla ricerca dei servizi necessari alla città a questo poi va aggiunto ulteriormente, come ho detto prima, l'incontro fatto con il Presidente della Commissione regionale che ha dato, eh, in un incontro fatto sia con i cittadini in Comune due giorni fa che con eh, altri rappresentanti ha dato piena disponibilità per un, un eventuale eh, ulteriore finanziamento di un'eventuale struttura per mettere ulteriori servizi quindi quello che va fatto, intanto andrebbe fatto un raccordo tra tutti noi per capire chi fa cosa va bene? e dopodiché allora avendo ascoltato le varie, eh, i vari enti possiamo dire la tempistica saranno 5 mesi 6 mesi, un anno e così via grazie grazie al sindaco di Ceri il consigliere Iotti nella facoltà sì io ripeto la, la stessa domanda che ho fatto prima sul punto del, del centro anziani e, ma se siamo in otto si può votare? Eh, oh, oh. che chiede il numero regale consigliere eh, sì, perché ho fatto la stessa domanda identica che no. ho fatto prima sul, la parola al segretario comunale situazione. al segretario comunale al numero regale cosa, Prego, cosa, scusi presidente sto terminando forse questa cosa poteva essere gestita meglio nel senso che non deve essere secondo me un atto politico ma poteva essere un atto condiviso visto che eravamo tutti quanti presenti sul pezzo e pronti a risolvere il problema grazie grazie consigliere Iotti accesso al numero locale consigliere dopo accesso al numero locale prego segretario comunale di Fiori Luca Giordani Massimiliano Iotti Riccardo Presente. Angeli Mauro assente. Marcucci Franco, assente. Franco Luca, assente. Acquarelli Fabrizio, assente. Corso Francesco Paolo, assente. Montesi Alberto, assente. Volante Policarpo, assente. Quartuccio Alessandro, assente. Quartuccio Alessandro, assente. Abbate Antonino, assente. presente. Giordani Mauro, presente. Ludovici Stefano, assente. Rossi Giancarlo, assente. Tantari Umberto, assente. Cristina Cabrato. Ah, presente, scusate, Presente, presente. Cristina Cabrato. Presente. 3, 5, 8. 8 presenti, 9 assenti. Constatato che non c'è il numero legale, dichiaro scelta la seduta. Grazie. È presente? Ma va detto, entro, presente. C'è uscito il sindaco. Grazie. Ma no, era presente all'appello il sindaco Consigliere scelto il Consiglio Comunale 5 l'opposizione 5 i conti così non aveva la maggioranza è uguale comunque non riuscire a discutere le mozioni che portate? Eh?